Nome Giorgio, come mio nonno Giussi Lombardo Marco Andrea Linda Alessandro Andrea Roberto Professione Faccio il Consulente e Divulgatore in ambito di Digital Marketing, diciamo tutto l'ecosistema di Google, SEO e comunicazione BPC Specialist Sono il responsabile del reparto Consulenze di Social Media Sviluppatore Social Media Manager Graphic Designer CTO Videomaker Cosa auguri nel 2023 a chi fa il tuo lavoro? di aggiornarsi e non farsi superare dalle novità che stanno arrivando. Sicuramente di avere più determinazione in un contesto in cui sicuramente Google ci sta facendo diventare matti con tutti i cambiamenti. Sicuramente ce ne saranno degli altri, quindi tanta determinazione e tanto spirito di squadra. Eh, condivisione con i colleghi credo che sia sicuramente la strada per eh, fare il lavoro al meglio tanta serenità perché ci sarà un'ondata di novità ancora più grande di quelle che abbiamo visto in questi anni il Digital Markets Act cambierà tanto gli scenari cambiando sia le piattaforme leader che i modelli di business quindi ci sarà da divertirsi di sfruttare GPT4 a supporto del proprio lavoro di non smettere mai di aggiornarsi, di continuare a seguire tutti i cambiamenti delle piattaforme e di non farsi mai mancare un pizzico di creatività Mi auguro che l'intelligenza artificiale venga usata con intelligenza Di fare un sacco di soldi... no no aspetta dai, è uno scherzo eh, Di automatizzare di più e lavorare di meno e guadagnare tanti soldi lo stesso E auguro a queste persone di non dover mai fare un video come questo eh, e niente